Abbiamo un sito molto semplice, composto da una copertina, una sezione di autopresentazione, un portfolio e una sezione contatti. Per fare modifiche al sito bisogna innanzitutto entrare nella pagina di editing. apro il mini principale all'interno ci sono le tre sezioni che abbiamo prima vis appena visto la sezione di autopresentazione il portfolio e la sezione contatto il portfolio è fatto da una serie di gallerie fotografiche cliccando sulla copertina della galleria entro nella galleria cliccando sulla miniatura ingrandisco l'immagine e volendo posso scorrere le altre immagini della galleria cliccando sulle apposite frecce queste gallerie che abbiamo appena visto sono generate dall'oggetto galleria automatica che prende tutte le immagini che risiedono in una cartella del server genera le miniature necessarie e le impagina così come abbiamo visto in una pagina web ho aperto il portfolio e sullo schermo vedo elencate le 5 gallerie di cui è composto. Per aggiungere una galleria al portfolio, clicco sul pulsante Aggiungi e scelgo Galleria Automatica. Il sistema ha aggiunto al portfolio una galleria automatica vuota. Se clicco sul punto interrogativo all'estrema destra dello schermo Apro l'help che mi spiega passo a passo le operazioni da fare per creare una galleria automatica. Do alla galleria un nome. Do alla galleria un titolo che è quello che identificherà la galleria nel portfoglio e apparirà in testa la pagina che alla galleria è dedicata. Assegnare alla nostra galleria una copertina ha una duplice funzione. In primo luogo viene definita l'immagine che rappresenterà la galleria all'interno del portfolio. In secondo luogo viene comunicato all'oggetto Galleria Automatica in quale cartella sono contenute le immagini da cui l'oggetto stesso creerà la galleria. Cliccando sul pulsante sfoglia accedo ai file che utilizza il sito sul server. A ogni galleria corrisponde una cartella che contiene tutte le immagini che appartengono a quella galleria. creare una nuova galleria, quindi, creo innanzitutto una nuova cartella. Le do un nome sensato. La apro e quindi invio alla cartella del server le immagini che faranno parte della mia galleria. Mi conviene preparare le immagini in modo che siano adatte a essere trasportate su internet e visualizzate sullo schermo. Quindi immagini che non abbiano una dimensione superiore ai 1920 pixel di larghezza e ai 1080 di altezza e un ragionevole rapporto qualità-compressione. Per trasferire le immagini sul server, se il tuo browser lo supporta, ad esempio Chrome, puoi semplicemente utilizzare il drag and drop. altrimenti puoi usare il pulsante clicca qui per inviare un file che trovi in basso a sinistra. Go back. Completato il trasferimento delle immagini scelgo, tra le immagini che ho a disposizione, quella che utilizzerò come copertina. La seleziono con un doppio clic. Adesso il campo copertina Contiene l'indirizzo web dell'immagine che farà da copertina alla galleria. Utilizzando il pulsante Zoom posso controllare la mia immagine di copertina. Riempiendo i campi Altezza miniature e larghezza miniature posso definire le dimensioni delle miniature della mia galleria. Il numero contenuto nel campo rilevanza determina l'ordine con cui le gallerie sono presentate nel portfolio. Testo breve è il testo formattato che appare come breve descrizione nel portfolio. testo completo è il testo formattato che appare nella pagina dedicata alla galleria. Infine salvo la galleria. Carico la pagina e come vedete la nuova galleria è stata aggiunta al profondo.